E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi siamo un video un po' particolare perché andremo a rispondere alle, ad alcune vostre domande sulla mia vita e su YouTube che mi avete fatto sotto un post community di qualche giorno fa. Ovviamente andrò a rispondere sinceramente, mi pare più che ovvio. E se questa tipologia di video vi può piacere, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ricordatevi di attivare la campanella. Ovviamente, ragazzi, se vedete questo video va abbastanza bene, vi metterò altri post community con sotto altre domande per portare avanti questa nuova mini serie. Possiamo dire. Quindi, ragazzi, direi di entrare in partita in singolo. E. boh, direi di partire con la prima domanda. Ragazzi, ci buttiamo a um, corso commercio. Vai, buttiamoci al corso commercio. Partiamo con la prima domanda. La prima domanda dice: Quando inizierà a portare Warzone in live? Penso che sarà più duro o più facile di Fortnite da portare nel canale? Allora ragazzi, io Warzone sul canale avevo intenzione di portarlo diversi circa due mesi fa Per il semplice fatto raga, che Fortnite in quel periodo non mi stava più piacendo e quindi volevo trovare un nuovo contenuto da portare Ultimamente, da, da dopo che sono tornato da, da via di viaggi, mi sono un po' ri, riavvicinato a Fortnite, ci sto rigiocando anche off-live e quindi ragazzi ho un po' lasciato, un po lasciato perdere Warzone Una cosa mi dispiace sì tanto perché era diventata abbastanza forte E poi raga anche perché Warzone no, è un bel gioco bisogna dirlo Però ho sempre paura ogni volta che devo portare un nuovo gioco Che magari a voi non può piacere E quindi ragazzi ho paura di diciamo eh, non lo so perdere tempo su cosa portare Lo so che dovrei provare provare e provare a portare nuovi giochi però, raga, c'ho sempre questa cosa qui che mi blocca e che... Diciamo, il mio istinto mi dice, dadde, vai sul sicuro, porta Fortnite, capito raga, mi dice questo. In realtà sarebbe meno faticoso per me, per il semplice fatto che avrei da fare molte meno cose. Anche perché ragazzi, nel senso, eh, i server non so come si fanno, penso si facciano dopo che siamo tipo in 21 persone, o barra più 25 non ricordo, quindi se non dovessimo raggiungere que quelle persone lì, non posso avviare il server, quindi molto probabilmente sprecherei tanto tanto tempo. La seconda domanda è Che contenuti nuovi anche fuori dal mondo del gaming vorresti portare? Challenge con Auri? Ti amo Dade, grazie Reflex. Allora, contenuti fuori dal mondo del gaming Avrei intenzione di fare qualche video Più che per voi, diciamo qualche video per me Dove magari mi riprendo mentre sono a giro e, Oppure magari faccio un viaggio in un certo posto Mi riprendo e quello lì me lo tengo nel canale Poi se vi può piacere bene, se no... È una cosa che faccio per me soprattutto. Challenge con Auri sicuramente ragazzi. Ora in questo periodo abbiamo fatto un po' di video insieme. È stato più che altro un esperimento. Comunque ne faremo molti altri. Quindi aspettatevi. Aurora sempre più presente nel canale. Lui muore. Sono vivo ma sono right. La terza domanda da parte di Armino dice il format principale che vorresti portare quando Fortnite morirà. Qual è? Hai mai pensato di, di, di distaccarti dal gaming in generale? Allora, distaccarmi staccarmi dal gaming in generale eh, Direi di no ragazzi, per esempio, il semplice fatto che comunque io non lo faccio solamente per YouTube, non gioco solo per YouTube, gioco anche perché mi piace giocare a videogiochi. È sempre stata una delle mie più grandi passioni, quindi raga. possiamo dire che mi diverte molto giocare. E forse magari tra qualche anno avrei, avrò un pensiero diverso però ora, come ora direi di no e quando Fortnite morirà ragazzi porterò il gioco che andrà Che, che andrà più di, più di moda in quel periodo ovviamente quarta domanda ragazzi da parte di Tradion quando farai tipo dei raduni oppure vlog con la moto? Vlog con la moto raga la vedo abbastanza dura Al massimo vlog in macchina Perché la moto raga ancora non ho Non ho voluto prendere la patente per la il patentino per la moto Prenderò quest'anno quello della macchina Quindi ragazzi sì, Vlog non, non penso I raduni raga magari Chi lo sa Magari sarò così tanto fortunato Che riuscirò a fare un raduno entro quest'anno Magari il prossimo anno non lo so Intanto riperotti per lui E riprota anche per lui Perché hai iniziato a fare lo youtuber? Non insulto, intendo perché lo vuoi fare Lo faccio raga perché mi piace farlo Perché mi piace fare divertire la gente, mi piace far stare bene la gente mi piace, mi piace intrattenere per quello che riesco a fare E infatti raga per una live andata male non intendo una live dove non ci sono state donazioni oppure abbonamenti Io intendo una live dove ci sono state poche persone e ovviamente si sono divertite poche persone io I intendo una live andata male. Per questo raga. Questo periodo visto che siamo sempre meno, o almeno in questi ultimi mesi da circa febbraio, gennaio, febbraio. E, diciamo son, YouTube è calato tanto di spettatori, ma non solamente io in generale. Quindi, raga, un po' ne risento tanto di questa cosa, ecco. Perché è la cosa che più mi preme. Andiamo con la prossima domanda. Non so che numero siamo. Perché ti piace Fortnite quanti anni hai? Quando fai live give? Allora, ragazzi. Eh, mi piace Fortnite perché mi piace come è, com è strutturato il gioco, mi piace la base proprio di Fortnite, il fatto di poter costruire e poter avere tanta tanta più strategia, mi piace il fatto che manno molta cura nei dettagli, per il semplice fatto del, anche semplicemente dello shop oppure anche di tutti gli eventi, sono veramente fantastici, penso che l'Epic Games con Fortnite sia stata... Non lo so, è la più brava nel creare eventi su un gioco, su un videogioco online. Quindi mi piace per questo. Ah, scordavo, quanti anni hai? 17. Qui c'è un babbuino. Buino che è dedato morto morto proprio È mortato Per i perotti per lui Ciao dati ti piacerebbe riportare Minecraft E soprattutto porterà nuovi contenuti Casono Luca2010 Ti seguo da sempre Anche perché è forte e mi fa un po' sboccare <ride> Allora ragazzi Minecraft io eh, lo portai tempo fa Ho fatto tipo 4-5 video 4 video più la live Devo si cusciare il fratello Mamma mia Mi ha laserato completamente, proprio distrutto. Comunque, dicevamo... Ehm, ti piacerebbe portare Minecraft? Io, ragazzi, l'ho portato per 4 episodi più una live di Minecraft. E inizialmente avevo un bel supporto, quindi sembrava proprio che vi piaceva questa serie. Il problema, ragazzi, è che con l'andare nel tempo ho visto che Minecraft non ehm, vi piaceva più. Per esempio il semplice fatto che vedevo le visual che dimezzavano ogni volta. E i like ugualmente. Quindi ho, ho detto nell'ultimo video... Ragazzi, facciamo così, se arriviamo a 70 like, quindi nemmeno tanti, 70 like, ragazzi, oppure se vedo che, siamo, che ci sono tante visual, io continuerò a portare la serie, altrimenti mi toccherà chiuderla. E, e ragazzi, non ci siamo arrivati, quindi mi è toccato chiudere questa serie, però se vi può piacere che, rip che io riporti Minecraft, mi raccomando, vi lascio qua sopra la scheda più pl placabile della playlist di Minecraft. Fateci un salto, vedete un po' come sono i video che ho fatto, ovviamente ricordatevi che l'ho fatti dalla PS, eh. quindi l'edit non è de massimo, sicuramente migliorerà anche l'overlay e tutto eccetera eccetera. Quindi ragazzi, andate un po' a vedere, ditemi un po' se vi piace e se vi piace mi raccomando supportatela, magari potrebbe anche ritornare. Andiamo con la prossima, perché questo nome? Scusa perché ti chiami Minuto L'Opio allora? No a parte tutto... Raga, eh, Dadde Domi deriva, diciamo è un nome che deriva sia dal mio nome che dal mio cognome, è una cosa un po' un misto di, di, di cose. Dadde per il semplice fatto ragazzi che mi chiamo Davide, quindi diciamo molte persone mi chiamano Dadde come soprannome. E Domi invece ragazzi perché l'iniziale del mio cognome, quindi dominati Domi, ok? Dominati Domi. E quindi mettendolo insieme, è fuori un Dadde Domi. Spero... Sia di vostro gradimento, ma ormai tanto non lo cambierò più, penso. Anzi, facciamo così, raga. Scrivetemi qualsiasi sotto tre commenti chi tra di voi è così vecchio, diciamo, fra virgolette, da sapere com'è che mi chiamavo io prima della, della scritta da Dedomi. Prima del nome da Dedomi, raga. Com'è che mi chiamavo? A voi nei commenti. Hello, madafucka. Miseria. Comunque, ragazzi, ultima domanda che ci fa il nostro King: è... Hai cagato? Oh, shit, yes, ho cagato. E poi, boh, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero vivamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse così, lasciate un bel like, una bella iscrizione e attivate la campanella. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale, e soprattutto sulla sezione post community, perché quando riuscirà uno simile, vuol dire che ne. Nei vicinanze ci sarà un nuovo video pronto pronto per essere pubblicato Quindi ragazzi fate tutte quante le vostre domande nei prossimi post community Detto questo ragazzi da Dattino è tutto un bel saluto e un bel arrivederci ragazzi, Ciao